Comunque, ragazzi, se vi va, vi parlo di The Spine of Night. Ho fatto la recensione di The Spine of Night. E quindi, grazie alla mia recensione, vi dirò di chi è, poi vediamo il trailer. Un film di animazione fantasy tendente all'horror, scritto da Philippe Gelat. Non si fanno battute qua. Eh? Morgan Galen King, uscito con le eh, uscite... Midnight di aprile in DVD Blu-ray, la solita edizione che non ho qua Tra i protagonisti ci sono degli attori veri, veri attori che fanno gli attori Che danno la voce a questi personaggi Tra cui anche Lucy Lawless Chi è Lucy Lawless? È Xina, l'attrice che fa Xina Io ero innamorato di Xina ragazzi Cioè per me è una buona incredibile Anche adesso che è un po' Milf No, un bel po' Milf Ero proprio innamorato di Xina, ma ragazzi non avete idea delle... Dei viaggi mentali, per chiamarli in modo pulito, che mi facevo Chi non lo era, infatti, no? Ma per me è veramente una roba... Io, non so cosa avrei dato, guarda È Per Xina Allora, andiamoci a vedere il trailer Sono contento di questa uscita MUST NOT know. Okay. Che cos'è questo film? Intanto, è il primo film d'animazione uscito con Midnight Factory eh, L'unico esempio che abbiamo prima è... Eh, però non è il titolo principale È il è Seoul Station, che però è un contenuto extra di Trento Busan Quindi l'unico cartone animato è uscito con Midnight è questo è Seoul Station però nei contenuti extra, quindi ufficialmente questo è il primo film cartone animato pubblicato da Midnight Factory. È una uscita abbastanza rischiosa perché il film è un film estremamente artistico, cioè eh, ben lontano dalle dinamiche del mainstream, ha una storia, una trama molto... Eh, Intanto è, è, è piuttosto frammentata, no? nel senso che non è lineare, ci sono raccontate diverse cose che compongono poi i concetti del film. E ha veramente uno stile. Anche la storia ha veramente uno stile eh, d'altri tempi, eh, perché giustamente Silvano ricorda, ricordava che. Questo film sembra, assomiglia a Heavy Metal. Ma perché? Perché assomiglia a Heavy Metal? Perché per farlo è stata usata la tecnica del rotoscopio. Vediamo. Eh? Eh, sì, rotoscopio. Adesso vi faccio vedere come funziona. È la stessa tecnica usata per Heavy Metal, il vecchio film del 19... che anno è? 1981 di Gerald Potterton, film storico. Tra l'altro non mi dispiacerebbe averlo nella collezione, eh? chissà se riuscirò mai a trovare un'edizione. Sto cercando un'immagine per farvi capire. Allora, il la tecnica del rotoscopio funziona così. Assomiglia molto, non, non per citare sempre Silvano, che poi dopo, capito, si gasa e dice «Oh, mi hanno parlato di me in televisione». <ride> assomiglia molto al concetto della retroproiezione di Il Demone di Laplace, no? Il film di cui Silvano è uno dei protagonisti, nonché anche autore. Allora, praticamente, la telecamera che vedete qua proietta eh, su uno schermo. L'animatore ricalca i personaggi e crea tutte le tavole del, del film. Chiaramente, io credo, che oggi la tecnica del rotoscopio sia mandarle su un mo... Cioè, uh, tu nel tuo computer hai sotto il, il coso e poi con la tavoletta grafica disegni sopra eh, le immagini. Quindi la tecnica è la stessa, ma non credo che abbiano usato il vero... Cioè, un vero proiettore e delle vere... Uh, però non è detto, eh, non è detto. Perché io non lo so esattamente. Però la tecnica è la medesima, cioè... Io riprendo gli attori e poi li ricalco, per dirla in parole povere. La cosa interessante di questa lavorazione qua, secondo me, è che il film non è... E questa è un'affermazione una forte, però è un'affermazione forte che io vi voglio lanciare come provocazione. Cioè, la solita provocazione del mio canale è non fermarsi all'apparenza, ma provare ad andare a vedere le cose in modo diverso. Io quello che voglio dire è che questo film, per me, non è proprio un film d'animazione, cioè non è propriamente un film d'animazione, o non lo è al 100%, oppure, secondo me, è più un film live action modificato, cioè eh, come potresti fare con After Effects, eccetera, cioè... Eh, colorato, eh, alterato. Perché? Perché le scene nel film sono riprese realmente, gli attori recitano realmente, nel senso che voi sapete che la recitazione non è solo dire delle battute, è anche muovere il proprio corpo e tramite il proprio corpo trasmettere e comunicare quello che sta accadendo quindi se uno è ferito, se uno è stanco uno... quindi è recitazione anche quella eh? per farvi capire poi nella tecnica che è stata usata in questo film c'è anche il dopo vi vado a prendere l'edizione però, c'è anche il... il ricalco delle espressioni facciali quindi molti di questi attori comunque eh, recitano e la loro espressione viene ricalcata quindi per quanto comunque l'espressività si depotenzi un po', perché si riducono i dettagli in un disegno, comunque è recitazione attoriale al 100%. Con l'aggiunta di un doppiaggio fatto dagli stessi attori, tra l'altro molto bravi in inglese, molto bravi anche in italiano, e nella recensione scritta l'ho detto, molto difficile che io spenda... Elogi per i doppiaggi italiani. In questo caso lo faccio. Ho trovato delle belle voci, ma rimangono comunque molto più efficaci ed atmosfera, quelle originali, quelle scelte. E quelle degli attori. Appunto. Abbiamo visto, scusate, abbiamo visto che c'è Lucy Lovely Lawless, eh... e non solo, sono più efficaci a mio avviso, sono ciò che il regista, in questo caso sono due, ha voluto. Quindi sono più attinenti alla volontà di chi ha fatto quest'opera. Ciao, Stefi! Quindi, eh, per me, che devo valutare i film, è più importante valutarli secondo quella che è l'opera originale. Non posso valutarli con l'intervento di Mario Rossi, responsabile al montaggio italiano, al doppiaggio italiano, perché non se l'è scelto il regista, non l'ha contro controllato, non ha, non ha dato la la le sue indicazioni per doppiare. Questo non significa che il doppiaggio è fatto male, eccetera. Significa semplicemente quello che ho detto. Punto quindi ho comunque speso buone parole per il, per il doppiaggio perché mi è sembrato migliore di tanti altri e... e poi appunto secondo me va visto come un po' più come non, non che non è un film d'animazione è un film d'animazione anche perché chiaramente i fondali sono tutti disegnati, tutti ricreati non so se probabilmente è così Alcuni fondali sono ripresi e ridisegnati, cioè ricalcati, mentre altri sono anche addirittura, e si vede, proprio ricreati perché erano impossibili da avere, cioè città e cose sono state chiaramente disegnate da zero. Ci sono delle bellissime immagini, al di là degli attori che sono ricalcati, ci sono delle altre immagini stupende di eh, viaggi magia magie, cose... Molto molto belle esteticamente. Molto molto belle. Eh, il film è eh, al di fuori di quelli che sono gli schemi i canoni del cinema mainstream per divertirsi. Non è un film che diverte eh, i ragazzini, i ragazzoni che vogliono l'avventura fantasy super esaltante. È un film... Eh, Poetico, uh, psichedelico, proprio un po' la heavy metal ecco uh, Sicuramente non è figlio di heavy metal solo perché usa la stessa tecnica ma anche per tecnica no, Ma anche perché, perché ne, ne trae pro proprio anche lo spirito artistico Per cui non, non aspettatevi eh, il divertimento, cioè è un divertimento dell'anima cioè se vi piace l'arte vi piacciono i disegni vi piace l'espressione attraverso appunto i colori e queste cose qua sarà molto gustoso ci sono delle immagini veramente fighe uh, c'è questa cosa questo uh, uh, essere, rimanere un po' straniti dallo stile uh, così no Alcuni, alcune anatomie sembrano un po' storte, alcune facce sembrano un po' fatte male Alcune cose sono poco dettagliate, quindi un po' rozze, ma vi garantisco che a, a, oltre a queste ci sono tantissime immagini fatte da Dio e anche appunto quelle fatte con la tecnica del rotoscopio ce ne sono alcune migliori di altre, quindi ci saranno momenti più, gode, più eh, godibili dal punto di vista proprio visivo e poi ci sono cioè, dello splatter che non avete idea. Cioè, dello splatter uh, ma che non dico che è, che è estremo, perché sarebbe troppo. Però, per chi è proprio agli inizi, dà un po' fastidio. Cioè, proprio cattivo cattivo. Proprio cioè, sangue a go go. Ci sarà tantissimo sangue. Ehm... Un'altra cosa carina è questo... E che lo rende comunque un film molto più artistico che mainstream. È proprio il fatto che ci sono personaggi nudi, perché si parla anche di popolazioni indigene o comunque che, che hanno pochi vestiti addosso e vedremo comunque dei corpi non perfetti, dei corpi magari che hanno eh, una fisicità un po' abbondante, altri un po' più vecchi, un po' più flaccidi, quindi non è un film alla ricerca del fanservice attraverso la bellezza estetica, quindi con delle belle figone eh, da mostrare. No, c'è cioè, cioè la protagonista è abbastanza grossa, si vedranno dei peni addir addirittura, cioè dei peni, dei, non dei peli, dei peni, anch'essi ricalcati con la, la tecnica dell'autoscopio. Perché è giusto che sia così, cioè nel senso che è quello che ti aspetti da questo contesto, non un... Un falso pudore su questo. per cui metti la foglia che te nasconde, o, o la roccia che nasconde la nudità. No, qua, quando, quando si deve vedere qualcosa si vede, quando non si deve, non si vede. Fine. Cioè, lo scopo primario del film è la storia, è la veridicità della storia. Quindi ho apprezzato tantissimo anche questo aspetto qua. Ehm. Uh... Un'altra un cosa interessante è che il film è stato definito molto semplici, in maniera molto semplicistica Un film d'animazione per adulti E la cosa mi ha fatto storcere un po' il naso Nel senso che a casa mia un film d'animazione per adulti è un hentai Un film pornografico per adulti quindi un, un film hard per adulti Un porno cartoon Non so come lo volete chiamare Uh, non è. Uh, mi sono trovato un po' male con questa definizione perché mi fa pensare ad altro. In realtà è un film che sì, non è consigliato a un pubblico di bambini perché è raccontato in un modo estremamente adulto, molto difficile che sia di intrattenimento per un bambino. In più è ricco di violenza, non c'è assolutamente nessun riferimento. Al sesso, ai rapporti sessuali. Quindi, quello state tranquilli, però effettivamente le scene gore sono molto violente e molto forti. Detto che questo film è comunque molto forte per bambini piccoli, piccoli, quindi sotto magari 12 anni, ok. Detto ciò, io sono di, di un'idea, a parte questo caso qua, eh, il cinema. Per adulti è una, una definizione un po' strana. Quello che posso dire è che però un bambino... Queste definizioni, adulti, bambini, vietato, non vietato, spesso sono legate al fatto che i genitori abbandonano i figli davanti ai film. Quindi queste definizioni, queste protezioni, sono maggiormente importanti proprio perché c'è un abbandono di bambini davanti a prodotti... Non, non si vogliono controllare guardare quindi mio consiglio per chi dovesse aver, avere dei dubbi a riguardo è io comunque ho un figlio di sette anni è comunque i, i prodotti che possono avere tematiche un po più adulte se spiegati se accompagnati se con una persona che non ti abbandona ma ti spiega che cosa succede eh, secondo me possono andare benissimo, anzi, possono essere anche molto educativi, perché io credo comunque che eh, non bisogna certamente eh, bruciare le tappe dell'infanzia, ma neanche crescere dei bambini che sono totalmente eh, ignari di quelle che sono le problematiche, i pericoli e le disgrazie del mondo, perché crei fondamentalmente dei bambolotti incapaci di reagire a qualsiasi cosa quindi fargli credere che non esiste la morte che non esiste la violenza che non esistono persone eh, pericolose è deleterio secondo me mm, tutto va fatto con un, un cer una certa eh, consapevolezza Uh, e non semplicemente lasciando che sia la società a educare i vostri figli perché se, se, se lasciate che sia, questo, sia così poi dopo quando ve li andate a vedere come sono cresciuti sono cazzi vostri uh, però così cade il ruolo della tv babysitter che spero fosse trovato invece il male tutto sommato. Sì, no, la TV Babysitter era il male, lo si sapeva già all'epoca, e noi siamo purtroppo il frutto di quel male lì, e non possiamo certo dire di essere persone in gamba. Possiamo solo sperare di toglierci di dosso tutto il male, perdonate, Tutto il male che, che la TV ci ha inculcato. State qua un secondo e vi porto l'edizione così finisco. Solo un secondo, abbiate pietà. Eccomi! Eccomi, eccomi, scusate. Visto che ho fatto la recensione anche qua sul canale, ci tenevo a farvi vedere l'edizione che è carina. Un po' particolare perché è chiaramente tutta sul blu. È molto carina, sembra tutt'altro genere, sembra un manga, una cosa eh, in realtà è, un, è come direbbe una persona che vuole solo appunto roba di supereroe. Questo è un pippone per intellettuali, cioè è proprio una roba artistica. Questa è l'edizione. Ecco, queste qua sono immagini che nel, nella, nel cartone sono molto belle. O nel film è me meglio, perché visto che l'ho definito più un film. Chiaramente è una provocazione la mia, è ovvio che è un film d'animazione. È un ibrido di, di film d'animazione. Però a me piace vederlo come un film vero perché appunto voglio sottolineare il fatto che è recitato. Che la recitazione non è solo l'espressività facciale o la voce, ma è anche il movimento del corpo. Uh... <ride> Vabbè questo, questo è un po' tutto per la recensione di uh, Spine of Night